Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 <coughs> e bentornati su Smash Bros. Ultimate. Nell'ultima parte abbiamo salvato Ganondorf, il mio personaggio preferito, e come vedete abbiamo salvato pure 50 personaggi. Um, quindi ce ne mancano soltanto 20, circa, cioè... se non contiamo... Uh, I DLC come P Pianta piranha e. E. Uh, Banjo, ce ne mancano 19. Quindi. <ride> non lo sappiamo. Allora. Ora sconfiggeremo questo boss. Con Ganondorf, ovviamente. Che però è il mio boss preferito. Perché ganon io odio ganon, però adoro ganondorf ovviamente um, questo è il questo è il um... il tentativo è uscito bene almeno credo non sembra che sia uscito bene come vedete io sto puntando solo alla, alla coda perché solo quella può essere colpita. La sto colpendo con quello che penso sia l'attacco il, il, um, uh, più potente di Goundorth perché non lo conosco bene. La, cioè non so bene gli attacchi più potenti. Io vedo che fa danno e fa danno, quindi bene. Um, L'attacco più potente di Gandorf, secondo me, è una, un attacco smash. Gli attacchi smash ci... Uh, ci curano. Come vedete. Ma solo qualche volta, non sempre. Dai, ce l'hai quasi fatta, Gandorf. Senza editing questa parte è durata circa un'ora. Perché lo odio questo. <ride> abbiamo sbloccato lo spirito gammon che fa schifo perché noi abbiamo quelli più forti. Però... Ora usciamo fuori dal. usciamo fuori, vai, usciamo dal dungeon perché cre credo che abbiamo finito. Infatti. Però. Vabbè, lo vedremo dopo. <ride> Bene, eh, ero uscito e rientrato dal dungeon. Però non avevo letto quel gufo, quel gufo diceva un orario che dovevamo segnare nel... Nel... nell'orologio. Eh, infatti quando sono uscito sul... sull'iconia del dungeon non c'era la stella. C'è scritto 4.40, quindi la lancetta sta sull'8 e sul 4. <ride> e sblocchiamo un personaggio chi sarà mai? beh tecnicamente li abbiamo già sbloccati tutti quelli di di Zelda abbiamo sbloccato l'ink bambino cioè non l'ink cartone il cartone Boh, non ho no, visto. Vabbè, questo non è un personaggio di Zelda, è un... Pronti? Via! Come ogni personaggio che non so usare, io uso solo i smash. Però so che eh, una mossa buona è quella che ho appena usato solo che non ho avuto il tempo per caricarla. Cioè, non si deve per forza caricare questa mossa. Basta caricarla un pochino e già puoi usarla. Però il massimo della potenza è la chiave. quello che ho appena fatto io. Vittoria! Il lottatore Mi. Che non userò, perché non mi piace. E poi... Uh, non può uscire come casuale quindi bene anche se è il mio mi preferito uh, e con questo credo che abbiamo finito non c'è più nient'altro che possiamo fare <coughs> no non lì ah ma è un remix c'è pure il tamburello. L'icona è coperta da Pac-Man. Ah no, no, c'era la stella, l'ho vista. Titanus Magnus Non credo che titano si scrivi così in, in uh, latino neanche Magnus anzi no si sì, si sì, magnus è seconda declinazione vero? Perché ho sentito Magno però Magna Pronti boh. Non ho ancora studiato molto latino, sono Sono ancora alle basi. Questo è un vero e proprio labirinto, però per ora andremo da Master End per sconfiggerlo. Uh, crazy hand, scusate. Axl. Dovrei <ride> <ride> <ride> <ride> leggerlo. Axl. Banjo, finalmente. Banjo mi piace molto. Vittoria! Però è già finita perché azzi fa schifo. Azzi. C'è una nuova vita, scemo. Ok. Perfetto. L'ho ignorato proprio. Crazy End. Lennondorf, credo che sia sempre nella seconda fila, alla fine Vabbè che non lo trovo mai, però eh... <ride> Ultimamente mi sto un po' orientando di più nella mappa dei personaggi Lennondorf, che fai? Scemo Non me lo ricordo perché non mi sono mosso all'inizio. Non me lo ricordo proprio. Questo attacco mi sa che è impossibile da schivare. A meno che non usate la schivata. Però io non le uso molto le schivate. La schivata comunque si fa con lo scudo in aria e anche con lo scudo il movimento avevo davvero molta paura di, di farlo poi ci ho provato e non è successo niente meno male credo che pure contro tenenberg l'ho fatto e eh vabbè abbiamo sconfitto crazy End e ora ci sono un bel paio di spiriti da fare dark cry pokemon di non mi ricordo generazione per questo serve il coso di pokemon che non lo trovo Aiuto. ecco qui ma ci devo aggiungere pure di quelli di galar sacco di carta sprecata per i pokemon darkrai sinno sì, quarta generazione bene sono un genio compra la tua intelligenza a 14 euro così così potrai sapere tutto sui pokémon Darkrai non si può attaccare Credo che i Pokémon non si possano attaccare Solo gli assistenti Wow Comunque Greninja non assomiglia affatto a Darkrai. <ride> Potremmo mettere qualsiasi altra cosa. Potremmo mettere Luigi e a me andava oh, bene. Non c'è nulla che ci interessi, quindi mettiamo di nuovo l'attacco più. Ma devo controllare il link cartone, ce l'abbiamo. Sì, ce cioè l'abbiamo avevo okay, abbiamo tutti i personaggi di Zelda. Non me la ricordo più. Ed è da un po' che non ci gioco. E poi mi è scaduto l'abbonamento. Dovrei aggiornarlo. Vittoria! Se il sondaggio avete votato, vabbè, non so ancora i risultati del sondaggio, ovviamente. Uh, oggi è il 23 novembre, sono ancora qui, quindi <ride> le ultime parti di Smash ci metterò un po' a farle. E se non ci metterò, cioè, se, se le ho finite, non, non so come... Cioè, se non le ho ancora finite al... 26, boh, non so, non so proprio cosa fare. Ehm... <ride> Vabbè, se al sondaggio votate un gioco del NES, um, possiamo giocare. Cioè po po Posso aggiornare l'abbonamento. Perché gli Inkling? Per Emi era molto meglio quello che ho preso io. <ride> Insignorava Rosa. E mi è un gatto, vero? Boh, no, non lo so. Vittoria! Ok. Um oh no, è vero questa è la strada per il... questa è la strada per uh, il dungeon della... Uh, di, questa, uh, di questo scenario, ovviamente i dun ci sono tre dungeon per uh, i tre... non so mai come come tradurre Path uh, cioè, pa, pa, cioè no, non Jigglypuff, nel senso, P-A-T-H, passaggio, cioè, tra, traiettoria. Non è neanche quello, cioè, no, è sbagliato. Vabbè, comunque stiamo distruggendo un sacco di Game Watch. Cioè praticamente le battaglie contro i Game Watch diversi sono, sono semplicemente Game Watch che saltano e, e fanno sempre la stessa mossa. Cioè, il Game Watch uh, nostro, quello di Smash, è un Game Watch speciale che ha un sacco di. Uh, un sacco di specialità che hanno tutti gli altri Game Watch. Per ora non vado avanti perché ci sono. altre cose. Uh, C'è la musicata di Kirby perché molti personaggi di altri giochi sono apparsi in Kirby's Dreamland. 3. Incluso Rob e anche questi personaggi in, in doppio, stess nello, st nello stesso spirito, di eh, eh, eh, giochi diversi, cioè giochi che non appartengono a Smash, tipo questo eh, è apparso in Dream Land 3. Wow, davvero, non l'avevo intuito. Perché hai iniziato il discorso allora? Bene, torniamo indietro, facciamo l'altro. Pyro. Non Spyro, non confondetemi. Pio Pioro, vabbè. Spioro. Fu è la loro fusione tra Spyro e, e Pioro. oro mm. non so se come devo chiamare questa parte perché ho sconfitto un boss sì, ma solo a, prima, a, a inizio episodio non, non è che ho fatto tanto A questo passaggio non porta a nulla per fortuna. Quello è quello giusto. Leo attaccabomi. Serie attaccatoni. Una serie. Ah sì, no. Dove avere lo spadaccino mio. <ride> L'assistente di Leo Ti rende qualcosa che non sei Ti rende qualcosa E poi ti copre tipo Però non so cosa serva Ah si sì, ti fa danno continuo Si sì, si sì fa danno continuo. Comunque quello spadaccino mio era vestito uguale a Leo. Cioè tipo Sans. Karatica. Sì. La Ridon La... Paradise. La... E ce l'ho questo gioco quindi possiamo giocarlo. Non so da dove venga questa canzone perché non me la ricordo da... <ride> non, non me la ricordo... dai giochi che ho giocato, cioè gli ultimi due. Non, non me la ricordo questa canzone. forse è una canzone infinita che si sono inventati per, per uh, smash o forse semplicemente una canzone nuova cioè una canzone di un, un altro gioco che non conosco magari di uno di quei giochi infiniti per il DS ok neanche al, a quello lì c'era eh, c'era una continuazione della via neanche al giudice non so perché non è tradotto cioè judge lo dovrei chiamare judge non so neanche se judge vuol dire giudice yeah, non do. Il giudice è giudizio, non giudice. Pronti? Via! Wow, che cos'è questo? Un livello 9, è vero? Che schifo. cioè tutte le leggende dovrebbero essere livelli di nuove ah si sì, è vero io per vincere facile mettevo sempre i mazzi in questa battaglia solo che perdevo sempre perché eh, per, mi ammazzavano con l'elettricità mi buttavano giù e eh, mi uccidevano con l'elettricità Io per testare la mia forza con Ganondorf ho sconfitto il livello 9 per perdendo solo una vita e, e nella seconda vita non ho perso non, non ho preso nessun danno. No, non mi far mettere troppe robe nella copertina, ma no? devo mettere uh, Lottatore Mi uh, Rotalindex Svanillotto e, il e Gan Ganon. Ganon. No, no, lo so che non sono andato a tempo, però non mi interessa. Magari con uh, l'editing riesco a, a farmi mettere a tempo, non credo. Non è un bug, è semplicemente che ho perso e poi ho vinto, ho vinto in questa. Cioè ho tagliato quando ho fatto pronti ti via ho ucciso suo villotto perfetto Galazzi doveva essere il gioco che avrei dovuto completare eh, dopo smash. Però credo che ora finirò solo smash se proprio ci riesco. Vabbè comunque alla prossima potete cliccare i video se ci sono. Se no prendete un video a caso. Vi consiglio Fabicei o il più di